Salve, sono Max Gaetano, ehm, sono un attivista, grazie. Sono un da 15 anni, in particolare sono un attivista contro eh, le riunioni del Bilderberg. Ogni anno il gruppo Bilderberg si riunisce. È un gruppo praticamente di eh, banchieri, mazzoni, di massoni, ehm, di direttori di mass media di tutto il mondo, eh, non italiani, di tutto Ma il mondo. <ride> <una prima ride> e anche simpatici figli con una donna, come diceva Bella. Poi ci domandiamo, ha detto proprio figli <ride> di And Androcchia. <ride> <spero>. No, figli <ride> di ho <ride> detto. detto siano simpatici ho detto che sono delle merde dei figli di puttana brava <ride> per sto parlando compresa, delle compresa di tutte con presa pubblica di rosa della verbadella Aspen Institute ehm, poi ci si domanda perché eh, i mass media non riportano notizie veritiere non dico vere, sarebbe troppo, veritiere certo sono tutti in mano al Bilderberg parliamo di tutti i mass media mondiali sì, sì, sì. Eh, detto questo, vediamo subito al sodo allora innanzitutto la narrazione sui mass media è totalmente eh, covidiota nel senso che è per chi ha ritardo cognitivo per chi non ha ritardo cognitivo sono tutti morti di cortisolo si chiama ormone dello stress il cortisolo cronico se andate a vedere gli effetti il cortisolo dovreste averlo solo la mattina quando vi svegliate perché quando dormi sei in coma il cortisolo ti aiuta a svegliarti un pochino e basta se tu hai il cortisolo cronico per giorni, settimane, mesi, anni non sopravvivi c'è cioè, ehm, indebolimento del sistema immunitario sindrome metabolica Cardieche, malattie circolatorie, tutti i tipi di malattie con cortisolo alto. Andiamo a vedere bene quando cominciano a morire. Poi a Bergamo, a Brescia, dove ci stanno tutti gli allevamenti d'Italia, l'aria non è respirabile, guarda caso, la malattia, malattia dicono che è polmonare in realtà. No, la malattia è il coagulamento del sangue. Quindi bastavano un po' di anticoagulante, un po' di antifermatorio e non finiva in terapia intensiva finisco in terapia intensiva perché non gli dai l'anticoagulante e l'antinfiammatorio, non è una malattia polmonare. Quindi che succede? Succede che questo virus circola dal eh, certificato delle università italiane e dall'Istituto di Tumore di Milano circola dall'estate del 2019. Ora, io non sono al sud, ma a Milano a, a ottobre, a novembre al nord fa tanto freddino, quindi novembre 2019 fa freddo, è un'influenza, la cosiddetta SARS-CoV-2 è un'influenza, quando è che picchia? Picchia quando fa freddo, come tutte le influenze. Com'è che non ci sono gli ospedali pieni a novembre in tutto il nord Italia? Come mai? Dicembre fa tanto freddo, gennaio è il mese più freddo dell'anno febbraio cominciano ad arrivare notizie allarmanti su mass media dalla Cina cortisolo comincia ad alzarsi marzo, 8 marzo, Rocco Casalino, detto Cirocco manda la bozza del lockdown nazionale coprifuoco, zona rossa, atto incostituzionale solo in caso di guerra si può fare limitazione della circolazione non esiste, non, si può, non esiste i principi costituzionali, sono alcuni modificabili altri inderogabili i primi 12 sono inderogabili più tutti gli altri principi di base questo anche a detta della Cassazione Sezione unita che fa legge solo in caso di guerra ma per un principio molto semplice, se ti bombardano devi per forza fare il coprifuoco uno devi trovare un luogo riparato per non ti cade la casa addosso due devi spegnere le luci perché ti bombardano lo fanno di notte di solito i bombardamenti e se ci sono le luci accese sanno guarda sono qua bombarda qua si chiama coprifuoco dal medioevo perché chiudevano i fuochi perché in cioè, alcune zone scattavano un sacco di incendi quindi a una certa ora si chiudevano che succede a marzo? l'8 marzo Scirocco Casalino manda la bozza ai suoi amici giornalisti del lockdown che scatterà l'11 marzo, no? L'8 marzo c'è stato il numero più alto di telefonate al 118 per svenimenti, precipiti, infarto e infarto, cioè l'8 marzo il cortisolo era a manetta in tutta Italia perché nessuno di noi pensava mai di dover vivere in mezzo a una pandemia simile. 9 marzo, 10 marzo, 11 marzo lockdown, cortisolo alle stelle, vai! Barbara D'Urso che ti insegna come pulirti le mani e siamo al top. Um, 11 marzo, guarda caso, dichiarazione della pandemia mondiale ma come? circola uh, da, dall'estate 2019 ottobre 2019, campionati mondiali di atletica leggera dei militari a Wuhan guarda cosa One! campionati militari 10.000 atleti di tutto il mondo vanno a Wuhan tutti i militari italiani che tornano da One dopo i campionati mondiali tornano tutti con l'influenza, tutti, siamo a ottobre, le caratteristiche di questa influenza sono due principali, alta ehm, contagiosità, alta mutabilità, mutabilità vuol dire che muta l'1% di se stessa, eh, lo, scusate, l'1% lo di se stessa ogni singolo passaggio, può Cambia 30, è formata 30.000 basi, ne cambia 30 ogni singolo, ogni singolo passaggio, da una persona all'altra. Vuol dire che nell'arco di 4 mesi è totalmente cambiata, la famosa corteina spike è già cambiata un milione di volte. Dopo vedremo perché in Inghilterra, dicono che ci sono meno morti, si chiama eh, effetto placebo, perché se il quarto giorno che hai fatto il vaccino non sei morto, sai che vi, vivrai, allora si alzano le indolamine, che sono i neurotrasmettitori del benessere, si abbassano le catecolamine perché quando esce il cortisolo, il dello stress, esce con, con adrenalina e non adrenalina, si, si, alzi, si abbassano le catecolamine, si abbassa il dello stress. Il quarto giorno, non sei morto è hai fatto il bacino, si chiama effetto placebo. Non hanno più il primo dello stress. Poi vediamo però a novembre, quando arriveranno la, la variante, tutte le varianti possibili e immaginabili. In India avevano l'immunità di, di gregge, erano tutti a posto come sanno i virologi al primo anno di studio, se tu vaccini durante una pandemia il virus reagisce perché non è né stronzo né stupido, reagisce sviluppando innumerevoli varianti già le sviluppava prima, no? quindi vuol dire che gli indiani erano usati grazie al fatto che gli europei e gli americani si sono vaccinati stanno ammazzando gli indiani perché gli è arrivata una, um, una variante sviluppata a causa dei vaccini dove eravamo? 11 marzo, lockdown, a manetta Bare di Bergamo, 18 marzo, top, cortisolo, tutti gli italiani, mi, mi, mi, mi domando com'è che ne sono morti così pochi, perché le bare di Bergamo è stata una genialata per i giornalisti venduti e ritardati, perché tutti i giornalisti sui mass media sono tutti ritardati. Questo c'è poco da... Qual è il problema di Bergamo e Brescia, oltre al fatto che hanno l'inquinamento più alto dell'intero occidente a causa degli allevamenti di animali? Ricordo che noi non siamo una specie carnivora, non c'è nessuna prova che la nostra anatomia e fisiologia umana sia carnivora. Anzi, la, la, il fondatore della fisiologia e dell'anatomia comparata, George Cuvier, afferma che siamo un animale fruttivoro, fruttivoro. Fruttivoro, scusate. Fruttivoro, buono, viene usato, vuol dire in, in zoologia, adatto a. Stesse conclusioni arrivate da Armando Delia, laureato in chimica, laureato in scienze naturali, attraverso la fisiologia comparata. Per esempio, i medici non sanno che i nostri canini sono arrotondati, pensano che siano per mangiare la carne. Si chiamano purotoni, sono arrotondati. Questo per l'anatomia. Per la fisiologia, non abbiamo l'enzima uricasi che hanno i carnivori, perché anche loro la carne fa male. Ma a parte che nessun carnivoro mangia la carne, a parte gli animali pazzini, tipo le iene o lo sciacallo, e non vivono niente. Il leone mangia l'intero, se non è a digiuno, non animale che a digiuno mangia anche gli estrementi e anche alcuni uomini. Detto questo, 18 marzo, Bari di Bergamo, che è successo a febbraio a Bergamo? Sono vaccinato. Vaccinazione a manetta per la meningite. Questo virus, se c'è, sono altri virus che girano, più vaccinazioni a manetta, per l'influenza stagionale è totalmente inutile perché tutti quelli che la fanno prendono l'influenza stagionale. Quindi eh, comorbilità, la cosiddetta comorbilità, più virus all'interno del corpo, non più patologie. E guarda caso strage a Bergamo, le bare di Bergamo, l'esercito che arriva a Bergamo. Ma pure pochi ne sono morti per avere il cortisolo a manetta dall'8 marzo a causa di Rocco Casalino, che poi non è colpa del governo, eh, perché è una conferenza stampa del governo, fa tre visualizzazioni normalmente. Se viene pompata da tutti i mass media dei ritardati, è ovvio, fa milioni di visualizzazioni, 60 milioni di visualizzazioni, tutti quelli che guardano la TV, Rai 1 e Telegiornale, l'altro il canale 5, tutti, tutti sti cazzari, è ovvio che tutti gli italiani avevano il cortisolo a manetta. Adesso qua c'è il Vaticano che ci, ci vuole fare un po' di censura, perché pure il Papa no, è capo di un altro Stato, non credo neanche che sia uno Stato, potrebbe essere anche uno Stato ostile il Vaticano, questo andrebbe verificato. Eh, quindi... E certo, con le barri di Bergamo ti si è fatto un anno di comunicazione. Ricordatevi, la guerra non è fisica o violenta, quella è uno strumento. La guerra si chiama comunicazione, dai suoi meri a oggi: si chiama comunicazione da sempre. Per esempio se una città-stato greca distruggeva un'altra città-stato greca, se ne ammazzava quasi tutti e voleva comunicare che d'ora in poi quelli che rimanevano dovevano stare sempre col, col capuchino. Se invece vinceva una città-stato greca, ne ammazzava pochi, vuol dire che l'altra città-stato greca poteva cercare di essere amico de, del vincitore. È sempre comunicazione. Qualsiasi cosa che accade nella vita è sempre comunicazione, non c'è altro. Anche la violenza è una forma di comunicazione. La violenza ovviamente più forte è quella mediatica dei mass media. Tutti i mass media sono in mano a Big Pharma, che è azionista, oltre eh, al fatto che sono in mano a Big Meat. 5 miliardi di ettari ci sono su questo pianeta di vivibili dall'uomo. Secondo voi quanti ne viviamo noi? 0, perché l'88% degli ettari calpestabili dall'uomo, cioè esclusi i ghiacciai, esclusi i deserti, l'88% degli ettari calpestabili 5 miliardi di ettari sono in mano al big meat, cioè agli allevamenti poi l'11% della nostra agricoltura noi siamo nello zero virgola e poi dicono che comanda big pharma big pharma è una caccolina rispetto a big meat che però ha solamente approfittato big pharma non contava un cazzo solo ha approfittato della pandemia creata dai giornalisti comunque veniamo al fattore giuridico Nessuno può dirti che devi stare a casa se non un giudice. Articolo 13 della Costituzione, gerarchia delle fonti. Tutti coloro che non sanno la gerarchia delle fonti e pretendono di spiegare il diritto, che siano un professore di giurisprudenza Il un presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che dice di essere un professore di giurisprudenza, hanno un ritardo cognitivo a livello giuridico e pure politico. Un ritardo cognitivo pure forte. Eh? perché nessuno se non un giudice con atto motivato sentenza individuale può dire che stai a resto domiciliari ma poi eh, quello che stai a resti domiciliari può pure andare uscire a, a avere il permesso per il lavoro poi direte va bene ma pure qua e eh, va bene bravi pure qua. poi i principi inderogabili della Costituzione non possono essere interrogati da niente e da nessuno, né da un atto amministrativo con cui ci si può pulire il culo come un DPCM, né da un decreto legge fatto da un governo in contrasto con tutte le normative dell'ABC della Costituzione, l'esecutivo non può fare il legislativo, i tre poteri non essere separati, ma i patti costituenti, che erano ritardati, non hanno impedito all'esecutivo di fare legislativo, allora perché il legislativo non fa l'esecutivo, non fa il giudiziario, non tre poteri, dicono che sono tre, in realtà sono quattro, adesso allora, vediamo qual è il quarto. L'esecutivo può fare il legislativo, allora il giudiziario può fare il legislativo, in realtà lo può fare ma in un caso molto particolare, quando ci sono sentenze di cassazione contrastanti, su una materia singola si riuniscono. Si unisce a sezione unite e stabilisce qual è l'interpretazione univoca di una certa legge, ma non se lo inventa le leggi contano solo per una cosa la cosiddetta razio la razio è quello che sta dietro il motivo per cui è fatta la legge dovrebbe essere il cosiddetto buonsenso per cui è fatta la legge la Corte di Cassazione della si riunisce e va a vedere pure i lavori preparatori del Parlamento quando ha fatto la legge e da lì eh, dirime il dubbio perché le leggi italiane sono piene di dubbi la Costituzione no in teoria perché è molto chiaro è anche stabilito che solo in caso di guerra si può essere una dichiarazione di emergenza e limitare i movimenti in altri casi no, può essere solo limitato in una zona specifica, se c'è il terremoto all'aquila tu eh, puoi impedire alla gente di andare là perché magari c'è sciacallaggio o perché le case stanno cadendo, punto! Fine della storia, non ci può essere altro, qualsiasi altro atto diverso da questo è anticostituzionale, è sovvertimento dell'ordine costituzionale, sono reati gravissimi, è un golpe bianco. Licio Gelli non ce l'ha fatta fare il golpe bianco, ce la sta facendo Mario Bilderberg Draghi, otto volte al Bilderberg, nato e cresciuto in Goldman Sachs è finito da consiglia un vile affarista che se fosse diventato Presidente del Consiglio avrebbe svenduto l'Italia ai suoi compagni di Goldman Sachs peccato che prima di Draghi è arrivato l'altro Bilderberg e Goldman Sachs Prodi che l'ha già svenduta tutta e quindi a livello giuridico non ce n'è talmente non ce n'è che non c'è un giudice che non abbia dato ragione a noi non ce n'è uno tutti i giudice di pace, giudice di pace è un caso clamoroso, c'è uno strumento del primo anno che ha difeso, un... perché giudice di pace su... sulle multe più basse può difendere chiunque, uno stretto del primo anno ha difeso un suo amico contro il DPCM di Conte, contro i il... diaglienti legge di... di Draghi ha vinto, ha vinto il strumento nel primo anno di giurisprudenza, si è, eh, come dire come nel... sia Draghi che, eh, che Conte quello che Facevi i selfie con un scirocco casalino che andava al summit dell'ambiente all'ONU e si faceva dire mentre mangiava l'hamburger che un chilo di carne produce praticamente eh, brucia 20.000 20 litri di acqua e 105 metri quadri di foresta Conte è sempre il numero uno eh? Draghi infatti un po' basso profilo um, non, è, non è a livello di Conte però cazzo Draghi nato è nato cresciuto in Goldman Sachs banchia della banca centrale siamo pure al top io non ci credevo io che 15 anni che studio il nuovo ordine mondiale non ci credevo che sarebbero arrivati a tanto Draghi per me era impossibile perché era troppo spacciato quindi vuol dire che se io prima della pandemia pensavo che il 90% degli italiani erano ritardati mi sbagliavo perché dopo la pandemia ho visto che è il 95 96, 97 forse anche il 98 perché accettare Draghi e bisogno del consiglio vuol dire proprio essere ritardati totali stimarlo <ride> Allora, per finire sul lato giuridico, il Tribunale Penale Reggio Emilia sancisce che le multe fatte sono anticostituzionali e che il, il DPCM è anticostituzionale, il PM eh, a cui, eh, che doveva fare ricorso alla Corte d'Appello si è talmente cagato sotto la, la Corte, che non hanno fatto neanche ricorso in Corte d'Appello contro la sentenza del Tribunale Penale Reggio Emilia il quale dice che è tutto anticostituzionale e non ha bisogno della Corte Costituzionale perché un atto amministrativo, non ci vuole la Corte Costituzionale, costituzionale per stabilire che è anticostituzionale, cioè se, se, se, se fanno un atto amministrativo che un perciò ti invia la calcia ai bambini, c'è cioè anche un bambino che capisce che è anticostituzionale, ma non solo, contro i diritti di umanità, il, eh, il Tribunale dell'AI, tutto quello che volete. Ehm, quindi, il Tribunale Penale di Milano c'è la stessa cosa ma la sentenza del tribunale penale di Reggio Emilia non è appellata potete che il PM si è piegato ha detto che scusate sono in... non capisco la legge eh, perché sennò perché hai portato avanti questa cosa? ed è definitiva è come se fosse una sentenza di conto di Cassazione TAR, tribunale penale, tribunale civile, Conte di Cassazione tutte, tutte le sentenze talmente, a Reggio Emilia è così semplice la questione tutto è a favore nostro quindi devi proprio avere un ritardo cognitivo uh, per pensare, uh, se sei un giurista e non la pensi come noi, sei un ritardato. Non ce n'è. Un venduto. Venduto ma anche ritardato, perché non sanno neanche argomentare. Detto questo, um, i padri costituenti erano ritardati come loro, perché non hanno messo il quarto potere. Cioè, non sono un permesso all'esecutivo di fare quattro, il quarto potere, quello sì. più importante: il potere di emissione della moneta corologico. a credito, come diceva Aurizio. Sì, la moneta può essere solo emessa a credito se la metti a debito. Stai facendo il debito per il popolo quindi, si chiama come dice Tamburro. Il tesi di Laro sul signoraggio bancario non ordine mondiale. Il debito emesso contro il popolo si chiama debito odioso. Ma voi pensate che gli americani, quando hanno invaso ehm, l'Iraq? Hanno pagato il debito pubblico? No? Hanno detto no, il debito pubblico dell'Iran è stato emesso in odio al popolo iraniano si chiama debito odioso secondo la giurisprudenza internazionale bla, bla bla bla non hanno pagato ma che quando hanno invaso il Messico quando hanno invaso l'hanno pagato? No! Non è mai stato pagato nessun debito pubblico Ma di chi è il debito pubblico? Di chi è i titolo di stato? Sapete che l'Italia è in avanzo primario, cioè riceve molte più tasse, molti più soldi di quelli che deve spendere? A fine anno, sul bilancio di 800 miliardi, ha 40 miliardi di attivo. Ops! Poi deve pagare 80 miliardi alle banche di interessi. Quindi va in 40 di passivo. E dove li piglia i 40? vado alle banche e usano, Mi dai 40 miliardi? Certamente che tu li do, ma okay, che è un gridò! Poi gli interessi. E chi è quel demente che, di banchiere che potrebbe, mai gli il debito pubblico e così mi perdo 80 miliardi l'anno facili creando soldi da nulla? Nessuno. Quindi tutti noi abbiamo questi 2.000 miliardi di debito pubblico quando in realtà dovrebbero essere il credito, perché come dicevo Riti, se tu dovresti avere più 100% all'atto dell'emissione, perché costa 20 centesimi una, una banconota emessa dovresti avere il 20% più 100% se invece ti danno, ti mettono perché usano le, la, la partita doppia di Pacioli tutte quelle stronzate inventate nel medioevo perché gli orafi si erano accorti che da, pigliavano l'oro davano la nota di banco la gente usava la nota di banco ma si accorgevano che nessuno si chiedeva loro indietro e questo è un bancario non ne parla nessuno ma sia per ignoranza sia per il dato cognitivo e sia perché eh, Draghi lo sa come è il signoraggio bancario. Eh. Tremonti già c'ha dei dubbi. Tremonti andò dall'allora presidente Duisberg e gli disse: Ma se noi facciamo l'euro di. Eh, una invece che la monetina facciamo un euro di carta, due euro di carta. Quello gli disse il presidente Duisberg: Ma tu sei scemo, ti perdi in reddito del signoraggio delle monetine? Perché le monetine le fa la zecca di Stato e sono emesse a credito costano 2-3 centesimi l'una e quindi il signoraggio sull'1 euro e due euro va lo stato, Tremonti aveva molti problemi cognitivi nel a Caso dopo in conferenza stampa il sequestro fu trovato annegato in casa che c'aveva aveva la piscina cioè ti sembra tipo un Gandini, no? Morto suicidato, la pistola a 10 metri e lui dall'altra parte, bene. qua se dobbiamo parlare di cosiddetti suicidi, di testimoni di lustica suicidati. E volevo solo ricordare alcuni italiani che hanno combattuto. Chiudo. Ah, sì, sì. Tipurino Gaetano delle canzoni. tutti i nomi e i cognomi di generali tutti i nomi, scusate il battesimo dei generali ministri della difesa per lo scandalo più famoso mondiale di quei tempi nel 76, lo scandalo Lockheed. l'unico anno in cui se non si unisce il gruppo Bild del 76, perché è coinvolto ovviamente uno scandalo Lockheed, la ehm, compagnia militare che dava gli aerei militari a tutti gli stati occidentali pagava fiordi fior di miliardi di tangenti a chi? A tutti i ministri della difesa occidentali a tutti i generali della, ehm, occidentali e Rino Gaetano metteva nomi, i nomi di battesimo di tutti, addirittura metteva il nome di, del santo col vestito d'Amianto. Questa è la ricerca dell'avvocato Mautoni che si è fatto un culo così per cercare tutti i riferimenti che faceva Rino Gaetano. Rino Gaetano sapeva tutto, così come Pasolini. Pasolini parlava del santo col vestito d'Amianto. Chi era il santo col vestito d'Amianto? Era il capo dell'Italia, non era Andreotti, non era Ricciogelli. La P2, come si evince dai servizi segreti, dal rapporto, fu fondata da Cefis. Il capo prima dell'ENI, poi della Monteso. Chi comandava l'ENI prima? La Montesi non comandava l'Italia, questo pesceva in testa Andreotti. Chi comandava l'ENI all'inizio? Mattei. Chi l'ha fatto fuori? Cefis Molto semplice. Entrambi i capi partigiani, entrambi um, sapevano tutto. Mattei forse era un po' più onesto, infatti l'ha fatto fuori perché Mattei aveva messo a relegato, relegato Cefis in, in secondo ordine. Cefis diventa il capo delle, della Monteson, Rino Vetano, non ne parla, perché il santo vestito da mianto in gergo era Cefis. Tant'è vero che quando si è dimesso dalla Monteson, Cuccia, che era comunque uno abbastanza potente, va da Cefis e gli dice ma eh, io mi sono stupito, io pensavo che l'avrebbe fatto lei il golpe bianco e invece non l'ha fatto Cefis. Lo sta facendo prima Conte e poi Draghi. E questo è il sovvertimento dell'ordine costituzionale, sono reati gravissimi, reati per cui c'è del gastro e per cui ci dovrebbe essere Norimberga 2 allora in Berga due i nazisti si difesero dicendo ma io eseguivo gli ordini in diritto positivo, quello che era scritto lo stato tedesco, ok? I giudici hanno detto, sai che c'è? Siccome adesso ce l'abbiamo noi in monetore della forza e secondo noi tu hai eh, esagerato nel contrastare il diritto naturale, ti impicchiamo e hanno impiccato. Bomba, bomba, bomba.